si possono realizzare dei video di ciò che succede sul proprio desktop. Occorre il terminale EFF FFmpeg. Cercando in internet ho trovato la sequenza di comandi adatta al mio notebook Acer Spire 5536 con l'Ubuntu 11.10. E sto utilizzando questa sequenza. Per fermare la registrazione occorre digitare CTRL C stando sulla finestra attiva del terminale.